Got like wrapped like a bee no matter what you do never get away from me sì, vai così right sì. right oh, ah, oh, oh. oh un infarto Oh di sfiga, ok. Ci sono. Mi sono detto, è arrivato il Black Friday. Perché no? Compriamo il mio phone per chi se lo chiede davvero. Si, sì, ho speso 160 euro. Facciamo vedere questo mio phone. Oh, oh. Guardate quanto è bello Scalda ai 90 gradi Fai i capelli della madonna Con la manicure Se, se, se, hey yeah Volete scaldarvi le palle? Con questo potete oh, Senti che flow Sento Madonna puttana. Oh. Iscrivetevi e non andate a seguire Giastremo, ok? Bravi.